si chiama Tinarte ed è un progetto di riqualificazione del territorio, è stata scelta Fiumicino per farlo per le sue caratteristiche uniche, quindi un posto di mare, una costa lunghissima, il porto, l'aeroporto e quindi è una realtà molto interessante per me, è un po' in qualche modo una gemma nascosta secondo me del di Roma e come si sa in tutti i territori più piccoli è anche più semplice organizzare le cose anche se qui ci sono state varie difficoltà però eh, l'idea appunto che poi è stata approvata sia dal comune che da Ater è quella di rivalutare queste, queste facciate e questo spazio quindi abitazioni popolari Uh, rendendole forse un posto migliore, attenzionandole in modo tale che nel tempo possano, essere, possano avere più voce in capitolo nelle trattative anche con i proprietari di casa che appunto è ATER. E questa cosa sicuramente gioverà a tutti e infatti mi è, mi è dispiaciuto molto quando le persone non avendo capito il progetto si erano messe a, a, come dire, a picchettare, come si dice, a fare un picchetto all'entrata. Uh, poi invece è andato tutto bene, tutto si è risolto, vi siete bene, chiariti, adesso siamo anche qui. Perché, anche perché c'erano una serie di attività in, già pianificate di cui loro non erano a conoscenza perché non erano uh, venute queste 4-5 persone, non erano venute al, all'appuntamento che avevamo organizzato la domenica e quindi non avevano sentito nulla di quello che era stato spiegato sul progetto, quindi loro non avevano idea, pensavano fosse fatta con soldi pubblici, pensavano un sacco di cose. Invece i fondi? I fondi sono offerte di una raccolta fondi per il progetto che si sta stanno avvenendo su due piattaforme, una è Tinaba, un'app online e l'altra è uh, non me lo ricordo, però insomma, l'altra cosa di crowdfunding, non me ne occupo io delle piattaforme. Ok, quindi è un crowdfunding di fondi di donazione. Cioè, chi dona 5 euro, chi dona 10 euro. Tutto questo è stato fatto grazie anche a Marcello, che era il mio compagno di banco al liceo. E lui proprio mi aveva contattato per dire: Io vorrei fare un qualcosa, per, qualcosa di, per riqualificare, per donare anche, perché parte dei soldi li mette anche lui personalmente con la sua azienda e quindi mi ha detto cosa possiamo fare, ho detto facciamo un festival di arte urbana e questi poi si vedranno i risultati